Salve a tutti, mi chiamo Giacomo Pacini, sono un ricercatore di storia contemporanea, vi aspetto giovedì 17 novembre alle ore 18 presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, nell'ambito della manifestazione politicamente scorretto, per presentare questo mio libro, La spia intoccabile, la storia di Federico Umberto D'Amato, la più importante spia italiana per anni al vertice del cosiddetto Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, un uomo di cui si è detto che sapeva tutto di tutti e quello che non sapeva tutti pensavano che lo sapesse. Parleremo di questo libro con Gianni Monte della CGL di Bologna, ci vediamo giovedì 17.